Cindy Crawford, la sua nuova casa da 11 milioni di dollari è un sogno. Oltre ad essere una delle top model più belle di tutti i tempi, Cindy Crawford è anche una grande esperta di acquisti immobiliari o almeno così sembrerebbe vista la scelta della sua ultima casa. Insieme al marito Randy Gerber, la top model ha comprato una villa del valore di 11 milioni di dollari dal frontman degli Honor Republic Ryan Taylor. La casa dei sogni diventa realtà. Parola della top model Cindy Crawford. Cindy Crawford e il marito hanno acquistato una seconda proprietà immobiliare a Los Angeles, acquistata da Rian Tender, frontman degli Honor Republic. Costruita nel 1959 dal produttore cinematografico Gregory Goldman, questa casa è stata restaurata dal famoso studio di architettura Alvarez-Morris, che ha conferito un nuovo volto all'abitazione, rendendola molto moderno e chic. Ma com'ha questa casa dei sogni?. Sviluppata su un solo piano con una pianta l'abitazione si estende su una superficie complessiva di circa 500 metri quadrati e comprende un'ampia zona a giorno con cucina a isola, una sala da pranzo formale, 5 camere da letto e 6 bagni, senza dimenticare ovviamente la grande piscina esterna. Anche l'arredo non è affatto casuale. I pavimenti in legno di quercia e gli arredi in nuanceschiare creano una sorta di continuità fra gli ambienti interni e l'esterno, rendendo questo spazio unico ed impeccabile. Quando si tratta di gusto, Cindy Crawford è un'esperta, grazie al suo lavoro di top model infatti ha avuto la possibilità di entrare a stretto contatto con la bellezza più autentica, innamorandose perdutamente. Cindy, il successo tra carriera e vita privata. Nonostante il passare degli anni, Cindy Crawford rimane un'icona di stile e di eleganza dal fascino unico. La sua straordinaria carriera di top model, attrice e imprenditrice l'ha portata a diventare una delle donne più importanti degli Stati Uniti, dimostrando come la femminilità e l'intelligenza non debbano escludersi l'una con l'altra. Fisico snello e slanciato, la Crathord ha saputo conquistare tutti grazie alla perfezione e allarmonia delle sue forme, in particolare, la modella è nota per le sue gambe, lunghe, affusolate e sinuose. Dopo il matrimonio da favola con Richard Gere, la bellissima top model ha trovato luomo della sua vita in grande gerbe, con il quale ha avuto due splendidi figli. In particolare Kai ha ereditato la bellezza e l'amore per la moda della madre e oggi sta iniziando a sua volta una carriera a dir poco folgorante. Avere la fortuna di essere figlia di un'icona di bellezza come Cindy Crawford le ha permesso di vivere da subito la sua passione per la moda, dimostrando di aver ereditato il suo talento naturale. Oggi la splendida top model, nonostante i suoi 50 anni passati, continua a regalare momenti di pura bellezza, come accaduto durante la sfilata organizzata da Donatella Versace. Elegante, affascinante, talentuosa e molto attenta al sociale, Cindy Crawford ha fatto della sua vita un autentico capolavoro e sono tantissimi ancora oggi i fan che la seguono con affetto e stima. Sempre desiderosi di essere aggiornati sulle sue ultime novità.